Stavolta vi presento la stessa cartella gestione presenze quale abbiamo seguito fino in questo momento, solo che stavolta ho provato di farla perpetua. Anche se la programmazione eh, delle festività dura fino al 2045, potrà essere sistemata eh, da soli aggiungendo eh, delle colonne a. Alla, uh, alla scheda festività uh, per chi non ha seguito i miei video faccio una piccola presentazione generale della cartella abbiamo sei orari settimanali dove si possono inserire uh, la programmazione settimanale per il lavoro un uh, foglio dove si può fare la programma delle ferie, un altro foglio dove si inseriscono le timbrature dipendenti. Uh, dopo che abbiamo inserito le timbrature dei dipendenti per uh, un mese, dobbiamo eseguire il report mensile e rinominarlo come in questo esempio, così lo ritroviamo Uh, collegato a questi tasti, se noi lo rinominiamo così. Un'altra cosa, le timbrature e gli orari saranno uh, stampabili oppure uh, da salvare nel formato PDF. Uh, I report si devono archiviare e li ritroveremo in archivio annuale e archivio normale. Iniziamo una piccola descrizione. Per prima cosa dobbiamo inserire nome e cognome dei dipendenti e orario del contratto. Questi frecce vi riporteranno sempre alla schermata principale e si può iniziare con completamento dell'orario settimanale. Qui come vedete ho fatto un cambiamento programmiamo l'anno può essere 2018 o 2019 e il mese. La data sarà programmata in automatico e tutti, eh, nelle tutte le settimane del orario settimanale. Capirci? Ritorniamo un attimo 2018 gennaio abbiamo completato un po di uh, dati per vedere come funziona il resto dell'applicativo ritorniamo nella schermata principale e andiamo a presenze dipendenti allora come vedete se noi facciamo una visualizzazione affiancata e guardiamo la prima settimana del, dell'orario vediamo che il signor Mario Rossi ha otto ore programmate lunedì tre ore programmate martedì e così avanti questo per vedere che eh, il totale della giornata lavorativa in automatico si compila nella nel foglio presenze dipendenti ok il momento in cui dobbiamo inserire delle ferie o dei permessi si deve procedere in questo modo da qua si può mettere presente e inserire orario uh, delle timbrature e così risultano in totale diciamo che qua ha fatto un po di straordinari e risultano le ore straordinarie nel momento in cui inseriamo se invece abbiamo da fare con una giornata di ferie Selezioniamo di qua, nelle timbrature non inseriamo niente, ma dobbiamo così ok. Nella giornata dove abbiamo programmato le ferie dobbiamo inserire le ore che la persona doveva lavorare quel giorno. Eh, questa si fa tenendo conto del contratto di lavoro. Per dire doveva lavorare 8 ore, dobbiamo inserire 8 ore. Così risulteranno come totale ore da pagare, ma non risulteranno come straordinarie. Invece per un permesso, per dire se noi diamo ore di permesso, è importante di rimanere eh, integro. L'orario programmato nel, nella giornata lavorativa per poter calcolare quante ore ha lavorato eh, effettivamente la persona. La persona ha avuto programmate 8 ore, ha lavorato 6 ore, 2 ore sono state dati di permesso, così si devono pagare 8 ore lavorative. Eh, come spiegato, anche questo applicativo uh, è programmato per diversi anni, anche gestione presenze. Uh, nel file questa sarà fissa, ma adesso voglio solo farvi vedere che anche la formattazione condizionale è programmata per uh, evidenziare giorni festivi e le domeniche per ogni anno. Adesso cambia, uh, <coughs> rimangono fissi questi per, perché si dovrebbero cambiare uh, l'anno anche nel, nell'orario della settimana lavorativa. Ritorniamo a noi al 2018 e torniamo indietro. Nella programma ferie la stessa cosa, De, vi ricordo che questa formatazione condizionale funziona solo per chi ha Office, eh, Microsoft Office eh, da 2010 in poi, eh, funzionerà lo stesso programmare le ferie, calcolare solo giorni effettivi di senza le festività e senza le domeniche per ogni anno fino a 2045. Uh, basta inserire l'anno giusto quale qua. La programmazione condizionale, la formattazione condizionale ci aiuterà a capire quali sono i giorni lavorativi per calcolare, per inserire l'orario giusto per le ferie. Questo è tutto, uh, un'altra cosa, uh, ricordatevi sempre di inserire il filtro del mese nella, nel foglio presenze dipendenti per uh, andare mese dopo mese, eseguire il report mensile, cliccando qui una macro uh, crea un nuovo foglio. Che dovrai essere rinominato un attimo questo lo annullo così ok, okay. cliccando qui si crea un nuovo foglio nel momento in cui lo apriamo dobbiamo rinominarlo per prima cosa come report del mese E anche qui si può scrivere il mese, l'anno e cosa vi interessa. Il momento in cui voi avete fatto questa rinomina, tornando nella schermata Home, questi pulsantini ci servono apposta per riportarci giusto al nostro report gennaio. Per tornare indietro dovete ritornare nel foglio precedente e usare una delle freccette Home. Uh, questi dati, uh, dopo che è stato fatto il report verificato, si devono archiviare usando questo pulsante momento in cui le archiviamo sono completati gli archivi uh, sono due archivi tutti e due contengono gli stessi dati disposti in modi diversi tutto è collegato uh, qua l'unica cosa che Uh, non è collegata direttamente ma si deve compilare la programma ferie uh, non ho fatto evidenziare nel foglio delle presenze le ferie dovete proprio inserire per ogni dipendente tenendo conto del contratto lavorativo nei giorni lavorativi il valore delle ore che doveva lavorare uh, Spero che siete interessati, che vi è piaciuto, vi auguro buon lavoro, il uh, file sarà disponibile nelle informazioni del video. Vi ringrazio e aspetto i vostri commenti.